Tracce del bottino? No, non ancora almeno. Rilevi qualcosa da lassù? Temo di no. D'accordo, seguirò la corrente. Ricevuto, tienimi aggiornato. D'accordo. Ehi, hey, dovrebbe restarti solo un quarto di riserva. Vuoi risalire? No, ce la farò. Non può essere lontano. Se non lo trovi subito, devi risalire. Lo troverò. D'accordo. c'è qualcosa Cos'è? Niente ruggine, il colore è quello Forse ha colpito le rocce ed è rotolato Ehi, hey, cosa borbotti? <ride> Scusa, sembra un pezzo del relitto Non può essere tanto lontano Musica per le mie orecchie, Drake, continua Eh. Eccolo, l'ho trovato Bene, com'è messo? È malconcio, ma integro. Ok, ecco qui. <coughs> Fatto. Buongiorno, <coughs> uh. ragazzi. Ok, sono dentro. Bene, la maggior parte è ancora qui. Vediamo, una, due, tre... Ok, secondo i miei calcoli mancano due casse, vado a recuperarle. Aspetta, che dici di risalire e prendere una bombola carica? No, oh, La cassa deve essere nei paraggi, tranquillo. Eh, ne ho trovata una. Oh, merda, la cassa è incastrata sotto il rimorchio. Facciamo così, occupati prima dell'altra cassa, poi solleveremo noi il rimorchio. Vedi, è per questo che sei strapagato <ride> Eh già eh, Ho trovato un'altra cassa Bene, ne manca una Fissala nel rimorchio, siamo vicino a te Bene, a tra poco Bene, una cassa è a posto. Tempismo perfetto. Siamo sopra di te la gru sta scendendo. Stiamo scendendo. Ok, è in posizione. Aggancia il rimorchio. Vediamo di sollevarlo un po'. Ok, ho il cavo. Prova ad avvolgerlo attorno a uno degli assi. Dovrebbe andare? Sì. uno è andato bene occhio all'ossigeno adesso va bene Nate che combini?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 Perfetto, allontanati, lo solleviamo. Quando volete? E adesso ci siamo. Ok, è sufficiente? Sì, è a posto. Fatemelo cadere addosso. <ride> non posso promettertelo. Ok, l'altra cassa. La fisso insieme alle altre. Il carico è al completo ora E con 5 minuti di ossigeno avanzati Diamine. Ehi, che ne dici di restare ancora un po'? Potresti trovare altri tesori qui <ride> No, può bastare così Un passaggio? Sarebbe gradito Dimmi quando sei sulla crew Ok, ci sono, tiratemi fuori Ricevuto Risaliamo Meglio ora che sono uscito dal fiume. Pazzerò di pesce per una settimana. Ok, stiamo arrivando, resisti. Sono pronto. Bentornato, Drake! Sì, è bello tornare. Lancia l'attrezzatura. Arriva. Uh. Grazie. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. La bambola è leggera come una piuma. Eh, cerco di agevolarti il lavoro. Drake, è stata un'immersione interminabile, ma sai... Ho visto di peggio. È un complimento? Beh, sono scioccato. No, ma sai cos'è scioccante? Il tuo odore... <ride> non saprei, a me non dispiace. Ti ricordo a tua madre. <ride> Questa è cattiva. Ti riferirò anche questo. Amico mio. Come va? Secondo te? Stai bene? In perfetta forma. Ti stai mettendo tutti in cattiva luce. Mi sto mettendo in buona luce. Ma perché non digitalizziamo? Il governo è indietro di dieci anni rispetto al resto del mondo, eh? Qui finiremo dopo. Allora, quando pensate di Il mio bere? eroe... <ride> Andiamo. Vediamo chi hai preso. Vedete di darvi una mossa. Eh, la prossima volta lascia andare avanti qualcun altro. Meriti una pausa? No, no, grazie. Riesco a stare a mollo. Beh, ad ogni modo, c'è tempo prima della prossima immersione. Che dici, il lavoro di giovedì? Ma mm -hmm. oh, andiamo, no? C'è chi lo fa per meno. Non ci credo. La concorrenza è agguerrita. Okay, e intanto andiamo. guardiamo qui. A te l'onore. Sì, certo, grazie Wow, guarda un po', abbiamo del rame Non hai idea di quanto valga questa roba Il cliente ce lo pagherà a peso d'oro Non vuoi fonderlo e farne dei centesimi? Dai, andiamo a festeggiare Offro il primo giro. Venire a bere con voi? <ride> no, no, no, non ho più il fisico. Eh, se non ti spiace, sbrigo le scartoffie e poi crollo sul divano. Un'altra volta? Ok, come vuoi. Ehi, bel lavoro oggi. Grazie. Grazie. Ehi, hey, Nate. Nate, aspetta. Ehi, hey, che ci fai qui? Uh, ho un regalo per te. Un regalo? <ride> che cos'è? Ho avuto una soffiata su quel relitto sommerso in Malesia. <ride> oh, no. Uh, la nave è intatta. Sì. Basta solo prendere il carico. Sei un tipo tenace, devo ammetterlo. E? Ci hanno anche dato i soldi per l'equipaggiamento. È tutto pronto. Tranne uh, il mio uomo migliore. L'unico... A cui affiderei questo incarico è diventato un coniglio Primo i conigli sono creature adorabili Secondo il contatto, hai permessi? No, non hai permessi ah. Senti, nessuno otterrà quei permessi certo Ma no. Nate, non capisci che gioca a nostro favore Niente permessi, niente concorrenza La nave è nostra Niente permessi, niente partenza Nate, sarebbero i soldi della pensione Abbastanza per entrambi Non so come la vedi tu Ma non ho intenzione di recuperare Rottami fino a 60 anni Tu sì? Meglio della galera Ora, senti Io mi tiro indietro E dovresti farlo anche tu Ok, ma tienili tu Fallo per me, dai Guarda che non cambierò idea Ti chiedo di dormirci su, va bene? Saluta Carla e i ragazzi da parte okay. mia Ok Senza impegno, Nate Ma pensaci su studiato da bravo scolaretto. Hai ristretto l'area di ricerca. Sarebbe la scoperta del secolo. Figlio di puttana No, no, non si può Tu finirai in mezzo agli altri